Mmm, bontà! E Anche questo sughettino è pronto! Beh, me dall'odore non mi sembra molto buono. Allora, che eh? Vuoi per caso mettere in dubbio il mio operato? Oh. io ho solo detto che secondo me l'odore non è invitante. Tu cosa ne pensi? Sì, in effetti anche per me l'odore non è buonissimo. Eh no, eh! Un'altra te, no! Non posso sopportare tale pressione di nuovo! No! Mi serve una mano, diamine! Alexa! Cosa diamo vuoi adesso? Eh vabbè, se partiamo così, volevo un aiuto! Ti ho già detto altre volte che i tuoi casini te li risolvi da solo. Mm. Ciao Andrea, eccomi qua! Ci sono io! Oh, Alessandro, almeno tu, dammi una mano! Dimmi Andrea, c'è qualche problema? Semmai c'è qualche problema. C'è qualche problema? C'è, c'è, c'è, c'è, c'è. Vabbè, comunque, mm? queste due qua pensano che il mio sugo non sia buono. Mmm, assaggiamo. Allora. Non è esattamente da 10, ma 10, 10, 10, 10, vabbè, ma, ma, sembra abbastanza buono. Ma per me comunque non è buono. In realtà questo sugo è una vera merda, ma questo non glielo diciamo. Allora, qualcuno qui mi vuol dare una mano con la spesa? Oh cazzo, qui la situazione si fa veramente difficile. Meglio che vada. Ma Alessandro, ma dove vai? Ma dove vai? Sei appena arrivato, dovevi darmi una mano. Oh, adesso voglio vedere come te ne esci. Eh no, eh, no, eh, no, eh, la pressione è troppo alta, no!